According to Devo,mile Buongiorno a tutti, eh, oggi parliamo di come conservare i colori, sia quelli acrilici che quelli a olio. Io utilizzo diversi metodi di conservazione di questi colori. Eh, la conservazione serve soprattutto quando impastiamo parecchio eh, colore ed è un peccato buttarlo nella spazzatura e eh, magari non sappiamo come fare. Eh, io utilizzo diversi metodi che condividerò con voi. Iniziamo dai colori acrilici e iniziamo dai colori acrilici in tavolozza. Io come tavolozza utilizzo il vetro. E vetro che trovo anche per strada, poi lo taglio con il tagliavetro e lo utilizzo come tavolozza. Vi rimando ad un filmato che ho girato un pochettino di tempo addietro proprio per questo scopo. e Ci sentiamo dopo. Per quanto riguarda gli acrilici, io li conservo dopo averli impastati con per mezzo di una pellicola, una malissima pellicola che si acquista nei negozi specializzati per cucina, Lo metto su sui colori per non questo mentre sto lavorando e se invece devo mancare mezza giornata una giornata o anche di più utilizzo questo metodo prendo delle pezze assorbenti quelle che vengono utilizzate in cucina normalmente quando non sono più in grado di assorbire la loro funzione li metto sul trilico sempre con la pellicola messa sopra metto queste pezze, diciamo, messe così dopodiché prendo una spugna piena intrisa di acqua vedete c'è acqua? intrisa di acqua e la metto qua sopra come serbatoio anche se è più grande la spugna è meglio lasciando questa spugna con l'acqua con uno spruzzino magari mettiamo dall'acqua sopra fin quando queste e, diciamo stracci non si asciugano, il colore di sotto vi rimane intatto, quindi lo potete tenere anche a diversi giorni. L'unica cosa che, a cui vi chiedo di stare attenti è di succede questo, che i colori, soprattutto negli acrilici, si separano, quindi dovete rimischiarli. Ma tutto questo diciamo non, non ci sono controindicazioni di sorta. Per quanto riguarda le grosse quantità di colore, sempre parlando di colori acrilici, io utilizzo miscelare i colori in bicchierini eh, del caffè, quelli diciamo che si comprano al supermercato per pochissimo prezzo. E, mh, dopodiché utilizzo come coperchio un tovagliolino, quelli tovagliolini da tavolo proprio, quelli comodissimi, a cui vado a spruzzare eh, dell'acqua con uno spruzzino sopra e, e diventa poi così lo utilizzo come copertura per mantenere l'umidità di questa copertura utilizzo della plastica, ehm, la pellicola che si utilizza in cucina e un elastico per sigillare in questo modo il colore si, eh, si mantiene per diversi mesi eh, e se mantenete umida la, eh, il coperchetto in ehm, con il tovagliolino anche le pareti non asciugheranno. Io ho utilizzato questo colore anche a distanza di un anno, parlando sempre di colori acrilici. Ovviamente potete utilizzare anche dei vasetti vuoti. Nel momento in cui si esauriscono eh, non li buttate e li potete utilizzare come contenitori. Per i colori coloratori il discorso è diverso. Io oh, il metodo migliore che ho utilizzato per la conservazione dei colori nella tavolozza è quello di immergerli nell'acqua. Può sembrare un controsenso, però vi garantisco che l'acqua una volta che viene scolata e tamponata con un tovagliolino, e quindi asciugando la tavolozza, magari mettete a scolare la tavolozza nel momento in cui venite all'interno dello studio, in modo tale che la trovate già asciutta poi quando la dovete utilizzare. E questo metodo negli anni è risultato il migliore e ovviamente si taglia la tavolozza, il vetro, il legno secondo quello che utilizzate secondo la grandezza del contenitore ne ho un altro che è più grande per utilizzarlo per tavolozza che sono più grandi dopodiché poi si copre e rimane così inalterato in questo modo conservo il colore anche per, per un anno non mi ha dato problemi l'importante è che non asciughi l'acqua per grosse quantità utilizzo dei contenitori eh, nei quali metto il colore eh, e sempre l'acqua come sigillante nel momento in cui mi dovesse servire butto l'acqua e tampono sempre con un tovagliolino la, la, la parte superiore dell'acqua e, e posso riutilizzarlo questo metodo mi consente di utilizzare il colore anche per periodi superiori ad un anno si rende eh, necessario e importante e per tutte quelle che sono le tinte miscelate non avete il bisogno di ricrearle da capo un altro metodo è quello dell'utilizzo della pellicola da cucina ehm, per mezzo di una spatola impasto un pochettino di colore in più e lo pongo al centro della pellicola, lo richiudo su se stesso per ottenere questo genere di, di caramelline e, che possono essere utilizzate e, successivamente questo metodo lo utilizzo per l'immediato si mantiene per circa due mesi. Per chiudere la pellicola potete utilizzare o degli elastichini eh, comunissimi oppure eh, gli stringenti che vengono utilizzati nei sacchettini per congelare, che generalmente non vengono mai utilizzati, vengono addirittura buttati. E, questo metodo è molto utile per non ricercare le tinte. Come vedete, lo utilizzo anche per piccolissime quantità. Nel prossimo video vediamo, vedremo come. Ehm montare su un telaio una tela. Me lo dai il pennello? Me lo dai il pennello? Ok. Ciao da me e da io. E <susurra>